Eccoci qua. Allora, ehm, riprendiamo no, la lezione di oggi, eh, riprendiamo innanzitutto con un appendice rispetto a una discussione che abbiamo avuto ieri, eh, che diciamo così avevo già scritto ieri sera su, su Slack perché non mi ero convinto eh, sul fatto che eh, non si riuscisse a allineare le stringhe a sinistra o a destra eh, con la, la, la sintassi delle f-string. No? E effettivamente, eh, Zio Google, eh, con un po' di ricerca, ma soprattutto andando a leggere la documentazione, eh, quello che ho scoperto è che eh, nella sintassi della F-String eh, i caratteri, la sintassi utilizzata per indicare l'allineamento è diversa, quindi non c'è il meno e non il meno, eh, ma ci sono tre simboli diversi che sono eh, il minore, il maggiore e l'accetto circonflesso per indicare l'allineamento a sinistra, a destra o al centro. Ok? Quindi questa era la, diciamo così, la versione corretta, qui ho provato a stampare il nome Tom su 20 caratteri, vedete che la prima volta me lo stampa allineato a sinistra, che sarebbe questa, la seconda me lo stampa allineato a destra, che sarebbe questa, e la terza me lo stampa allineato al centro, che sarebbe quest'altra. Ehm, qualcun altro oltre al ha problemi di audio riuscite a sentirmi? Ok, allora mi spiace per Girolamo, ma il problema è, è lato tuo e non è lato mio. Ehm, ok, grazie. Ehm, no, quindi questo è. Eh, vi avevo messo anche nel, nel, nel link la documentazione su, su Slack, la documentazione ufficiale. Di quello che è la specifica di formato dell'F-string. Eh, questo schemino è lo schemino generale che dice essenzialmente come si costruisce una stringa di formato che ha varie componenti, varie parti, non è facilmente leggibile, eh, però essenzialmente c'è una parte eh, di eh, carattere di riempimento, quindi nel nostro caso il carattere di riempimento è lo spazio, una parte di allineamento che può essere minore, maggiore, uguale o circonflesso, e questa tabellina sotto ci spiega il significato delle varie opzioni. Quindi la, la, la, la versione col, col meno con le stringhe, diciamo così, è stata eh, modificata e ripresa in un modo un pochino più, anche, anche più flessibile, forse anche più leggibile. Quindi quando avete dei dubbi andate, ricordate che questo link che si chiama Format Specification Mini Language che vi dice essenzialmente tutto ciò, ciò che dovete eh, sapere sui vari dettagli, va avanti per pagine e pagine, no? con tutti i casi particolari ovviamente. Ma noi abbiamo cercato di semplificare e ridurci ai casi principali. Però visto che era saltato fuori la discussione, è bene, ehm, è, è bene chiuderla. Ehm, <coughs> Alistair mi dice... Eh, che eh, mi chiede i caratteri, ma i caratteri 20 sono il totale, ok? Andiamo a leggere, se, se contiamo gli spazi qua, sono 20 compresi i 3 di Tom, cioè non stiamo stampando il nome e poi altri 20 caratteri, stiamo dicendo stampami il nome all'interno di uno spazio che deve essere di 20 caratteri, mh? o che deve essere in realtà minimo di 20 caratteri. Se andiamo a riprendere la documentazione qua, mi dice che ad esempio, no, eh, quello che lui chiama width, quindi l'ampiezza, mi spiega dopo che, eccolo qua, width è un, un numero decimale intero, quindi quel campo lì, quel 20, che definisce the minimum total field width, quindi la larghezza, l'ampiezza totale minima di questo campo, mh? compresi i prefissi, separatori e tutti gli altri caratteri di formattazione quindi è la larghezza minima che comprende anche il, la il valore della variabile che vogliamo, ehm, che vogliamo stampare. Eh, ok, chiusa questa parentesi, eh, riprendiamo il nostro ragionamento sui cicli. E in particolare eh, avevamo ieri, negli ultimi 5 minuti, essenzialmente costruito questo piccolo programma che era l'implementazione in Python di ciò che avevamo già visto in eh, laboratorio eh, sull'algoritmo per il calcolo del, eh, del saldo. Okay? Ehm, adesso que riprendiamo eh, questo stesso no, algoritmo sulle slide eh, dove No, la sintassi dell'istruzione risoluzione while abbiamo visto che alla parola chiave while ha una condizione booleana, eh, una condizione booleana che può essere vera o falsa e poi è un corpo che viene, eh, che viene eseguito un certo numero di volte. Viene eseguito tante volte eh, finché questa condizione rimane vera, cioè tutte le volte che questa condizione viene valutata vera viene eseguito il corpo del ciclo e poi si torna su a rivalutare la condizione. Uh, e, e, e questo diciamo così cicla un numero di volte che dipende da quan, quando diventerà falsa a un certo punto questa condizione quindi il modo per uscire da un ciclo, quindi entro un ciclo continuo a girare il modo per uscire è fare in modo che la condizione che ho scritto a un certo punto diventi falsa e non più vera e allora a questo punto l'esecuzione continuerà dalle istruzioni successive al ciclo Um, qui sulle slide vi trovate eh, diciamo l'esecuzione passo passo, i vari passaggi 1, 2, 3 che ci fanno vedere che cosa succede, noi l'abbiamo visto e magari lo rivediamo adesso con un pelino più di calma di commenti eh, direttamente nel debugger, chiaramente le immagini del libro non sono interattive come può essere il debugger eh, ma ci servono in ogni caso per capire cosa succede eh, e quindi torniamo un attimo a rivedere l'esecuzione passo passo di questo programma. Okay? Quindi le prime istruzioni sono banali, nel senso che in, inizializzo queste due variabili e poi ho inizializzato queste due variabili importanti che sono eh, variabili usate dentro il, ciclo del corpo, dentro il corpo del ciclo. Okay? Quindi ricordiamoci, dentro il corpo del ciclo dobbiamo usare la variabile saldo, l'abbiamo usata come accumulatore. L'accumulatore, ce l'avevamo detto quando facevamo gli algoritmi, è una variabile dentro la quale si vanno ad accumulare delle somme, delle sommatorie, delle produttorie, eccetera, che viene aggiornata con, aggiungendo dei nuovi valori ad ogni, ad ogni nuova iterazione, ad ogni nuovo dato che sto scoprendo. Hanno invece è una variabile, diciamo così, che abbiamo chiamato di tipo contatore, perché parte da zero e via via si incrementa di un'unità, quindi conta quante volte sono passate di qua. Un po' come diciamo, quando voi fate le gare di corsa, in macchina, in bicicletta, c'è qualcuno che conta quanti giri avete fatto. E come fa a contarlo? Beh, Quando passate di lì aumenta di uno il vostro conteggio. Ecco, questo è lo scopo di variabili di questo genere. Sono variabili che vengono usate e aggiornate all'interno del ciclo. Usate perché eh, chiaramente mi serve saldo per poterlo moltiplicare per l'interesse. Quindi uso, mi serve conoscere il valore ma anche del valore corrente di questa variabile ma anche mi serve aggiornarla, cioè modificarla in modo che all'iterazione successiva eh, venga, eh, ad, acquisisca un valore nuovo, un valore aggiornato okay? variabili di questo genere che vengono usate e aggiornate dentro il ciclo devono essere necessariamente inizializzate prima dell'inizio del ciclo perché altrimenti la prima volta, no, se non avessi istruzione 5 6 la prima volta che, eh, che invece in questo caso ho e quindi eseguo, quando arrivassi qui, saldo minore di saldo iniziale, eh, la variabile saldo quanto vale adesso? E, ma soprattutto all'interno del corpo del ciclo. Questa variabile saldo alla prima iterazione, la prima volta che arrivo al ciclo, non avrebbe un valore. Quindi, proprio una regola generale, ogni, ogni variabile che usiamo dentro un ciclo dovremmo sicuramente assicurarci che venga inizializzata prima. Inizializzata significa cosa? Significa darle un valore che abbia senso prima della prima iterazione, che abbia senso quindi che, eh, essere utilizzato all'interno del corpo che per la prima volta nel quale questo corpo viene iterato, per la prima volta nel quale questo corpo viene inserito. Quindi qui ci chiediamo, anno, qual è il valore iniziale di anno? Allora la domanda dobbiamo tra tradurla come quanti anni sono passati prima di aver fatto per la prima volta questo ciclo? Nessuno. No. Io eseguirò il ciclo al termine di ogni anno. Quindi prima della prima volta, quanti anni sono passati? Zero. Mm? Um... Vedo che Nicolò, ma già un'altra persona prima, eh, aveva commentato che non riusciva a vedere la condivisione dello schermo. È un problema di tutti. Quindi alcuni vedono e altri no. E vi chiederei eventualmente di provare a, a ricollegarvi. quindi è un problema diciamo, così, di, di, di alcuni solamente. Si vede lo schermo, ogni tanto va a scatti la voce, su questo purtroppo non posso fare molto di più, l'unica eh, diciamo cosa è che ehm, il Zoom registra il filmato in locale sul mio computer, quindi se anche la voce adesso si sente a scatti, poi nella registrazione non ci sarà questo problema. Mm. Eh, ok, eh, no, mi spiace, ci sono alcune persone per cui probabilmente il problema rischia di essere magari la loro configurazione. Ehm, ok, ehm, vabbè, mi, mi spiace per chi, per chi ha questi problemi, ma sembra che la maggioranza in un certo senso eh, non li abbia, quindi diciamo così, procedo e diciamo che se riuscite a seguirmi anche con lo schermo buio poi ci sarà chiaramente la registrazione e cerchiamo poi eventualmente offline a vale della lezioni, se volete fare delle prove per verificare cosa c'è che non va, no? facciamo poi diciamo così in privata sede senza far perdere tempo a tutti, volentieri, basta che mi contattiate e poi possiamo fare qualche prova. Ok, scusate l'interruzione però era per essere sicuro di non parlare al nulla. Ehm, dicevamo, l'importanza di inizializzare le variabili e ci chiediamo a che valore devo inizializzarle? Qual è il valore iniziale di una variabile che uso dentro il ciclo? Beh, il valore che deve avere sensatamente quella variabile eh, prima della prima iterazione, mm? quando, già, quando ho fatto zero volte il corpo del ciclo. No? Quindi in questo caso l'anno eh, zero di partenza, il saldo iniziale, il saldo, cioè quanti soldi ho in banca, sarà uguale a quanti ne avevo depositati prima che gli interessi non cominciassero a maturare. Però la domanda generale eh, teniamocela in mente, no? Eh, è chiaro che per rispondere a questa domanda, qual è il valore che devo dare ad anno, alla variabile iniziale che devo dare alla variabile anno, devo innanzitutto avere molto ben chiaro in mente che significato ha per me la variabile anno. Cosa rappresenta? Rappresenta l'anno 2020? Cioè l'anno in cui viviamo? No. Rappresenta il numero di anni per i quali quel capitale è fruttato. Quindi di nuovo ritorniamo allo stesso discorso che facevamo quando facevamo il diagramma di flusso, in cui è fondamentale definire quali sono le variabili che usiamo, soprattutto per noi stessi. No? chiarire qual è il, il ruolo e il significato di ciascuna di queste variabili. Allora a questo punto diventa più facile diciamo così eh, assegnarle. Poi siamo, dicevamo, siamo a, alla linea 9, quindi le variabili sono state inizializzate, quindi sono, siamo pronti per entrare nel ciclo la prima volta e vabbè, a questo punto ver, eh, prima di entrare nel ciclo per la prima volta viene controllata la condizione del while. Quindi prima di fare il, il, il corpo linee 11 e 12 siamo alla linea 9 e valutiamo questa condizione. Questa condizione normalmente, no, se vogliamo che il ciclo faccia qualcosa, inizia vera. Cioè la prima volta che la vado a valutare sarà una condizione vera. In questo caso saldo è minore di saldo iniziale, eh, vediamo se è vero. Sì, è vero. Hm? Questa condizione qua me la sono valutata qua nella console che si è aperta a fianco e mi dice che è vera, ok bene perché lo posso fare anche a mano, saldo vale 1000, saldo iniziale vale, vale 10.000, saldo iniziale vale 10.000 anche lui, 10.000 per 2 fa 20.000 e quindi questa disuguaglianza è sicuramente verificata, il che significa che almeno una volta entrerò nel corpo del ciclo, eseguirò il corpo del ciclo while, quindi la condizione normalmente è inizialmente vera cioè appena ci arrivo per la prima volta questa condizione sarà vera potrebbe capitare non in questo esercizio ma in generale che la condizione sia inizialmente falsa quindi quando arriva un ciclo while vedo una sua condizione e questa è già falsa falsa in partenza in questo caso cosa succede logicamente non succede nulla nel senso che il, se un ciclo while ha già la condizione falsa in partenza il corpo del ciclo non viene eseguito nemmeno una volta e passo direttamente all'istruzione successiva al while. Quindi, eh, quando incontro un ciclo while, il numero di iterazioni che vengono fatte può essere nessuna, perché se la condizione è già falsa in partenza, oppure una volta, oppure due volte, oppure tre volte, a seconda di quando la condizione, quante volte la condizione rimane ancora vera. Okay? Però dobbiamo sempre considerarlo come cioè una domanda da farci, attenzione cosa capita se la condizione... Può capitare che la condizione sia inizialmente falsa, allora in questo caso il programma si comporta correttamente, fa la cosa giusta, è uno dei tanti corner case, casi limite no, di cui eh, dobbiamo, dobbiamo preoccuparci. In questo caso la condizione inizialmente è vera, come capita nella maggior parte dei casi, e quindi l'esecuzione entra nel corpo del ciclo entra ed esegue queste, normalmente queste istruzioni, quindi abbiamo saldo nuovo uguale saldo vecchio più l'interesse che viene calcolato come percentuale sul saldo esistente e così via, questa diciamo, è la parte di calcolo e ciò che succede è chiaramente che le variabili si aggiornano, quindi saldo viene modificato, adesso vale 10.500 in funzione delle istruzioni che scrivo e quando termina il corpo abbiamo visto che l'esecuzione ritorna a valutare la condizione quindi eseguo tutto il corpo del ciclo e poi hop torno su alla prima istruzione che è quella dove il while valuta la condizione e questo viene ripetuto più volte ogni volta la condizione viene ricalcolata rivalutata andiamo a vedere a questo punto dopo aver fatto due o tre giri questa condizione è ancora vera sì è ancora vera e allora continuo a lavorare quindi lavorerà un certo numero di volte per un certo numero di iterazioni, in questo caso noi stiamo cautando le iterazioni con la variabile anno, no? che è arrivata fino a 4. E, e, e speriamo che prima o poi questa condizione diventi falsa, perché se non diventasse mai falsa, quindi rimanesse vera per sempre, rimarrei intrappolato in questo ciclo all'infinito. Uh, Alessia mi dice se ci accorgiamo che fin dall'inizio la condizione è falsa, cambiamo la funzione y con la funzione if, ad esempio, eh, dipende dai casi, dipende da che cosa voglio fare. Magari ci sono alcuni casi in cui eh, va bene non eseguire mai l'iterazione. Mm? Uh, eh, chiaramente in questo caso non, eh, non, non si può verificare, però se vi dicessero stampa x volte il tuo nome e ti dicono stampa zero volte il tuo nome allora va benissimo che il tuo while eh, non venga eseguito manco una volta perché se non lo devi fare <coughs> non devi fare eh, non lo ma manco una volta ecco. questo però dipende dai casi quindi vedremo una serie di casistiche l'istituzione while è banale eh? però eh, la complicazione dove arriva quando cominci a com combinare i vari casi possibili che si possono verificare vero, falso, la prima iterazione, l'ultima eccetera con le varie condizioni con i condizionali, con le varie if e Quindi rimarremo fermi due settimane su queste cose, no? cioè questa settimana e la prossima sono dedicate a, ehm, a, ehm, a, a, a approfondire, impratichirci con questo tipo di costrutti. Okay? Um, no, Tommaso è identico al while del C perché mi dici che è diverso. Anche in C il while valuta la condizione del mio. Ah, il do while, scusate, certo, il do while parentesi per tommaso per coloro che conoscono il C, non esiste in Python, non esiste un costrutto do while in cui la condizione venga valutata in fondo. Ok, ma possiamo ovviamente emularlo e vedremo come. Vabbè, e qui stiamo iterando, no? E ci siamo detti, ma speriamo che questa cosa qua prima o poi finisca, cioè che questa condizione prima o poi diventi falsa e noi sappiamo già, perché l'abbiamo già provato prima, che devo fare 15 giri, quindi è un po' noioso cliccare sul bottone step, ma lo sappiamo, possiamo farlo, con questa piccola fatica, e quindi ci sarà un certo momento in cui eseguiamo l'ultima iterazione. L'ultima iterazione è questa, quella che ho appena fatto, quella in cui anno inizialmente valeva 14, adesso lo incremento e diventerà 15. Quando anno vale 15, beh, lo vediamo qua che il saldo ha superato i 20.000, No? Lo vediamo qua, lo vediamo qua sotto, guardate dove volete, eh, e quindi sappiamo che questa condizione diventerà falsa. A questo punto questo valore di, di saldo e questo valore di anno sono importanti perché sono i valori, diciamo, di uscita dal ciclo. Alla fine tutto sto ciclo ha fatto tutto questo lavoro, ma il valore finale di quelle variabili è quello che abbiamo calcolato in questo momento: è quello che esce dal ciclo nel momento in cui la condizione diventa falsa. Quindi, anche qua dobbiamo chiederci due cose: uno siamo sicuri che la condizione diventi falsa che diventi falsa nel momento giusto cioè che non faccia un giro di troppo o un giro troppo poco e, eh, e qual è il valore delle variabili che ho calcolato nel momento in cui la condizione diventa falsa e quindi nel momento in cui poiché questa condizione adesso è falsa torno qua vedete che è falsa nel momento in cui vado avanti e proseguo in questo caso stampando il valore allora, queste domande non, sono, non hanno una risposta univoca, cioè, ma sono semplicemente per ricordarci il tipo di ragionamento che dobbiamo fare. Abbiamo tre momenti. Dentro il ciclo, cosa dobbiamo iterare, come dobbiamo aggiornare variabili? Prima del ciclo, com'è che dobbiamo inizializzare, quali variabili dobbiamo inizializzare e a quali valori? L'uscita del ciclo, qual è la condizione di uscita e quali sono i valori finali di queste variabili? Queste sono diciamo così, i tre momenti a cui dobbiamo sempre pensare e ragionare un attimo ogni volta che impostiamo un ciclo. Poi ciò che vedremo è che molti cicli alla fine si somigliano, sono impostati in modo simile, quindi il ragionamento fatto per bene la prima volta, diciamo così ce lo troviamo, già pronto, già fatto per le volte successive. Ok, in questo caso eh, abbiamo stampato qua che dopo 15 anni il saldo sarà di 20.000, ma questo già lo sapevamo ieri e quindi esistono varie come dicevo tipologie di cicli che in qualche modo possiamo impostare while è un'istruzione generica no? quindi la posso usare come voglio eh, poi molto spesso ci si ritrova nei problemi concreti a dover fare cicli che diciamo, possiamo, possiamo catalogare in qualche diciamo così, tipologia più o meno definita ad esempio ci sono i cicli che qui, qui ho chiamato controllati da un contatore eh, quindi eh, cicli nei quali il numero di iterazioni da fare dipende da quante volte li faccio e in qualche modo mi fermo quando avrò fatto 10 iterazioni quando avrò fatto 7 iterazioni quindi in questo caso eh, la condizione di uscita sarà una condizione valuta quante iterazioni ho già fatto. Eh, e a ogni iterazione dovrò incrementare di 1 questo contatore. Mm. A questo punto il contatore assume un valore molto più specifico, cioè quanti giri ho fatto, quante iterazioni ho fatto, quante iterazioni voglio fare, eccetera, eccetera. Quindi alla fine quando arrivo al valore massimo di un conteggio eh, esco. Quindi questa condizione, vedete che c'è un, un minore uguale, per cui fin tanto che il numero di iterazioni fatte è minore del numero di iterazioni che voglio fare, rimango dentro. Ma poi poiché lo incremento questo valore, prima o poi questo contatore supererà la soglia, il valore soglia, e quindi questo, questa disuguaglianza diventa falsa e quindi posso uscire. Quindi se voglio stampare 5 volte il mio nome, cosa del tutto inutile, ma facciamolo come non package, che ho fatto? New, new python file chiamiamolo cicli semplicemente perché facciamo qualche esempio sui cicli quindi se io volessi stampare eh, 5 volte lo definisco come costante quante volte voglio stampare il mio nome? 5 potrei usare come un input per leggerlo ok ma voglio fare un po' in fretta eh? quindi no, non scriverlo ogni volta perché mi annoio eh, allora dovrei fare un ciclo che il cui corpo è semplicemente eh, eh, scrivere il mio nome. Mm, si chiama Tom, perché l'abbiamo usato ieri nell'esempio. E, e questo va ripetuto cinque volte. Come faccio a essere sicuro di ripetere cinque volte? Allora, qualcuno di voi potrebbe dire: eh Vabbè, fai copia e incolla cinque volte. E chiaramente, questo non funziona, non è pensare da perché ti arriva uno, ti scrive 55. E il tuo programma lo devi cambiare, devi metterti a contare il numero di volte che lo fai e eh, non va bene. No? Quindi deve essere il programma stesso che è in grado di ripetere per 5 volte questa istruzione e noi sappiamo che lo possiamo fare impostando un ciclo, in cui il numero di volte sia minore del numero di volte massimo. E il numero di volte che ho eseguito questo ciclo, il numero di volte che ho eseguito questo ciclo sarà eh, una variabile che deve inizial devo inizializzarlo a un valore iniziale, adesso poi decidiamo quale, e ovviamente dovrò incrementarlo all'interno del ciclo. Okay? Allora Alida sta cercando di bypassare il problema dicendo io mi costruisco una stringa moltiplicandola per 55. Eh, ok in questo caso specifico sì però se dovessi scrivere a fianco di Tom eh, un valore diverso eh, non mi basta semplicemente replicare la stringa 55 volte questo, questo esempio è chiaramente più semplice rispetto a quanto si potrebbe fare allora ci sono eh, due diciamo così, modi di impostare questi cicli eh, così, basati su un contatore dipende come contiamo allora, uno potrebbe dire contiamo a partire da 1 e quindi mi dice quante volte devo eseguire il ciclo. Quindi potrei inizializzare il contatore a 1. Volte minore di numero? 1 minore di 5? Quindi la prima volta sì, è vero, allora scriverò Tom. Poi incremento volte che diventerà 2. 2 minore di 5? Sì. E quindi vado avanti così. A un certo punto, incrementando volte, verrà maggiore, non più, cioè non più minore di numero, ma maggiore, anzi maggiore o uguale, e quindi il ciclo esce. Quindi in questo caso, se io eseguo questo programma, vedrò che il nome Tom viene stampato, attenzione, quattro volte, come qualcuno di voi aveva già notato prima. Se io conto a partire da 1, il numero di volte mi sta già, eh, in qualche modo, contando l'iterazione che sto per fare. E quindi per, contarne, per farne 5 dovrò contare 1, 2, 3, 4 e 5, ma la 5 la devo ancora fare. E quindi in questo caso è fondamentale mettere un minore uguale e non un minore qua, altrimenti ne fa una in meno. Ok? Quindi noi contiamo normalmente partendo da 1, intuitivamente. Però partendo da 1 vuol dire che la prima iterazione vale 1, l'ultima vale 5, ma la 5 è ancora valida, è ancora buona. Ok? E questo è il modo di ragionare normale. Poi c'è il modo di ragionare degli informatici che contano a partire da zero. Okay? E inizializzano il contatore a zero anziché a uno e quindi a questo punto 5 volte vuol dire le 5 volte come si contano? 0, 1, 2, 3, 4. So, ho 5 dita, le 5 dita si, si sono numerate 0, 1, 2, 3, 4. L'abbiamo già visto questo modo di contare a partire da 0 nei caratteri delle stringhe, no? in cui il primo carattere è il carattere 0 e non è il carattere 1, il carattere di indice 0, di posizione 0. E anche qui la stessa cosa. Questo funziona meglio, ma allora è esattamente uguale, non è vero che in C si fa in modo diverso perché si può fare in qualunque linguaggio, contare a partire da 0, completare a partire da 1 si può fare, è una scelta nostra di programmatori. Um, è spesso preferibile anche se le prime volte è un po' strano no? sembra meno intuitivo usare questa seconda forma in cui conto partendo da zero a me è anche, pare anche più chiaro perché se io mi chiedo okay, la variabile volte rappresenta quante volte ho fatto il ciclo e quindi prima della prima iterazione quante volte l'avrò fatto? nessuna Cioè a me suona più strano questo 1 che non quello 0 eh, però è forse anche una questione di, di abitudine oppure di, di, di diciamo così, deformazione mentale e non lo nego è anche più facile scrivere il minore che non il minore uguale è più facile di, mm, minore uguale a volte ci si dimentica l'uguale no? perché ah, arriva fino a 5 fino a sì, 5 compreso o escluso Beh, in questo caso partendo da 0 eh, eh, uso sempre il minore perché uso il minore? perché 0, 1, 2, 3, 4 quindi, finché volte è uguale 4, sto facendo la quinta iterazione. Se volte è uguale 0, 1, 2, sto facendo la terza iterazione. Volte è uguale 3, sto facendo la quarta iterazione. Volte è uguale 4, che è ancora minore di 5, sto facendo la quinta iterazione. Quando volte è uguale a 5, farei già la sesta iterazione. Quindi, quando il contatore del giri fatti è già uguale al numero a cui devo arrivare è già troppo mi devo fermare perché se ne facessi una in più sarebbe una di troppo ok quindi molto spesso no, vediamo i cicli eh, scritti in questo modo partendo da zero e col minore è assolutamente uguale è chiaro se, che se io dovessi scrivere eh, un messaggio per un utente scusate adesso mettiamoci una print in mezzo così vediamo cosa succede eh, così Okay. ovviamente queste due versioni fanno esattamente la stessa cosa. Cioè la prima scrive 5 volte tom, la seconda scrive 5 volte tom. Se eh, però volessimo scrivere tom1, tom2, tom3, tom4, tom5, vabbè, questo è facilissimo, basterà scrivere eh, tom volte, come F string, come abbiamo imparato a fare ieri, e ci stampa tom1, 2, 3, 4, 5. Quindi... Il valore del contatore coincide con la nozione intuitiva umana del conteggio del valore, del numero. Okay? E chiaramente se io facessi la stessa cosa sotto, viene fuori una cosa brutta. Viene fuori tom 0, tom 1, tom 2, tom 3, tom 4, no? perché è il valore del contatore e eh, mentre agli informatici la cosa può essere più gradita, alle persone normali, perché ci sono anche gli umani al mondo, oltre agli informatici, questa cosa qua dice, ma che cosa sta facendo questo programma? Allora dobbiamo ricordarci che quando ci interfacciamo con gli umani, eh, gli umani contano a partire da uno, anziché come, come, come sarebbe giusto con, eh, contassero a partire da zero. Okay? Quindi in questo caso dovremmo mettere un più uno qua, a puro scopo estetico, no? di presentazione, di visualizzazione del dato. Um, ok, quindi questo alla fine è il, la, il formato che si ripete molto spesso. Allora, noi l'abbiamo ragionato no? passo passo, eh, cosa cap capita la prima volta, cosa capita l'ultima volta, um, e. Um, Dopo che succede molto spesso così, no? sviluppiamo dei, dei pattern, degli schemi ripetuti nella programmazione, questo magari la prima volta fatichiamo un po' a capirlo, ci ragioniamo bene, minore, minore, uguale, parto da zero, parto da uno, eh? e, e dopodiché lo usiamo come un timbro, cioè alla fine quando dobbiamo fare un ciclo di cui sappiamo esattamente quante iterazioni fare, eh, sappiamo già che possiamo scrivere una cosa di questo genere. Mm. Um... C'è una domanda di, di Marco che, eh, che mi dà un altro suggerimento no? in cui dice per evitare questa cosa qua, lo, lo ricopio sotto, potrei scambiare tra di loro l'incremento e la stampa. Mm? Quindi, alla e quindi non ho bisogno del più 1 perché l'ho già incrementato prima di stamparlo. Mm? Eh, sicuramente si può fare. Uh, non lo si vede fare molto spesso perché uh, vabbè, se questa variabile viene usata solamente per contare le iterazioni, chi se frega va benissimo, ma se questa variabile venisse usata anche che ne so, per indicizzare che ne so, i caratteri di una stringa o indicizzare altre cose che impareremo più avanti allora il fatto che parta che venga già incrementata in anticipo di fatto è come se partisse da 1 e è sempre uno più avanti rispetto al valore che poi mi serve per fare i calcoli quindi molto spesso si preferisce tenere la variabile a un valore con base 0, cioè che parte da 0, zero, zero based eh, in, e ha un valore normalmente più utile dal punto di vista dell'algoritmo e poi quando devo stampare qualcosa, interfacciarmi con gli umani, beh, metto quel più uno e, e, e non faccio troppe difficoltà, altrimenti qua incrementare a metà del ciclo ri, spesso crea, crea confusione no? o complica, quindi questo è ovviamente giusto eh? ma io vedo che la maggior parte dei programmatori tendono a usare questa forma qua, che è quella alla fine che bilancia una leggibilità e una, una funzionalità. Poi sono tutti giusti. Alla fine tutti questi stampano cinque volte il nome, fanno esattamente la stessa cosa. Il ragionamento che stiamo facendo è sulla facilità di scrittura del codice, sulla facilità di, di scriverlo corretto e non sbagliandolo. Okay. Eh, poi troverete molto spesso che questa variabile che qui ho chiamato volte, metà degli informatici del mondo la chiamano i I, e se ce ne sono due si chiameranno i e j quindi usiamo quasi sempre no, queste variabili i e j per indicare l'indice di iterazione del ciclo quindi facciamo anche in matematica lo fate no? is con l'iesimo valore di una sequenza eccetera eccetera perché anche perché eh, se no dovremmo venire fuori con dei, dei, dei nomi intelligenti per queste variabili in questo caso questo, questa variabile non serve quasi a nulla se non a dirmi in che iterazione sono quindi molto spesso trovate una cosa di questo genere più avanti vedremo una forma diciamo così, più eh, semplificata, più compatta di questo costrutto usando l'istruzione forma per ora rimaniamo diciamo così, sulla forma generale quindi questo nella slide te lo fa vedere contando partire da 1 molto probabilmente conteremo partire da 2 da 0 scusate ma in ogni caso stiamo eseguendo un'iterazione in cui sappiamo sappiamo prima all'inizio quante volte eseguire quell'iterazione e ci sono invece altri casi come quello del tasso di interesse che abbiamo fatto prima no? eh, in cui non sappiamo a priori se servono 8 anni, se ne servono 10, se ne servono 15, se ne servono 80. Perché eh, è proprio quello l'obiettivo da trovare in questo caso. E quindi io non so, non posso avere un contatore, non posso eh, valutare il ciclo sulla base del raggiungimento di un certo valore soglia per il contatore, perché non so quanto, a priori quanto sia questo valore soglia. Allora, questo è il caso generale in cui ho una condizione qualsiasi che chiamiamola un evento a un certo punto si verifica un evento e questo evento è il diventare falsa di quella condizione quindi questo è il caso più generale ogni volta bisogna ragionare su quale condizioni l'importante è ovviamente che all'interno del ciclo vengano aggiornate le, le, eh, le variabili adesso questo caso è un caso poco realistico perché avrebbe un tasso di interesse del 100% annuo se, ditemi, se trovate dove lo fanno eh, ditemelo che ci vado subito eh, ma era solamente perché se no non ci stava nella slide eh, e la cosa importante è essere diciamo così coscienti che noi non sappiamo a priori quante iterazioni vengono fatte quante iterazioni verranno effettivamente fatte però come costrutto è esattamente lo stesso di prima è un pochino più da ragionare mentre sul numero sul ciclo Diciamo così, che ripete un numero fisso di volte, un numero noto di volte, alla fine il timbro è sempre questo: inizio da 0, incremento di 1, e la condizione è minore del valore soglia, in questo caso è una costante, potrebbe essere un'espressione. Qua invece la condizione ogni volta me la devo ragionare in funzione del problema che sto risolvendo. Quindi questo è il caso generale. Qui ci sono alcuni esempi riportati qua eh, di cicli che fanno delle cose con degli errori, con degli errori frequenti. Allora, prima di tutto cerchiamo di capire cosa fa questo ciclo. Eh, il primo, ok? Il primo qua. I uguale 0, total uguale 0, ehm, while total minore di 10, i uguale i più 1, eccetera, eccetera. Allora, noi abbiamo due variabili che sono queste, che sono usate, sono inizializzate qua e sono usate dentro il ciclo, vedete che la uso e la aggiorno. La variabile i è il classico contatore delle iterazioni, quindi parte da zero e viene incrementato, a ogni iterazione viene incrementato questa volta come prima istruzione, non come ultima, questo conferma del fatto che il fatto di incrementare come ultima istruzione non è una regola fissa, è una prassi, ma se poi in questo caso, adesso cerchiamo anche di capire perché ci conviene farlo in un punto diverso, lo facciamo in un punto diverso, non ci facciamo problemi, ok? Non ci facciamo problemi di, di stile. Allora, questo cosa fa? La prima iterazione entra con u uguale a 0 e total uguale a 0. Entra sempre, sì, entra sempre perché total parte da 0 e la condizione è minore di 10, ok? Quindi di sicuro... 0 minore di 10 in partenza e quindi in partenza la condizione è vera e quindi entrerò a fare il ciclo almeno una volta. Entro a fare il ciclo, la prima volta i vale 0, 0 più 1 fa 1 e quindi porto immediatamente i a 1 e poi sommo al totale 0 che era il valore precedente del totale più 1 e quindi il totale vale 1. Alla seconda iterazione i vale 1, viene incrementato diventa 2 e, eh, e quindi i uguale 2, sommo il totale 2. Alla terza iterazione I vale 3 e quindi sommo il totale, il totale precedente più 3. Alla successiva iterazione so, i vale 4 e sommerò 4. Quindi che cosa sto facendo? Ciò che sto facendo è di partire da 0 e calcolare la somma 0 più 1 più 2 più 3 più 4 più 5. Il più 1, 2, 3, 4, 5 è i, i che si incrementa. E ogni nuovo valore di i, i uguale 1, i uguale 2, i uguale 3, prende i valori di numeri interi, naturali, e ogni volta che trova un nuovo numero naturale lo aggiunge al totale. Quindi stiamo facendo la somma dei primi numeri naturali, 1, 1 più 2, 1 più 2 più 3, eccetera, eccetera. Se non ci convince proviamo a scrivere queste 5 istruzioni e eseguirle passo passo. Facciamo la somma dei primi numeri naturali ehm, fino a quando tale somma è minore di 10. Quindi non stiamo facendo, attenzione, non confondiamoci con questo 10, non stiamo facendo la somma dei primi 10 numeri naturali, non stiamo facendo la somma di 1 più 2 più 10, come abbiamo fatto in un esercizio di laboratorio, però non sapevamo ancora il ciclo e quindi abbiamo dovuto scriverlo per esteso. Lo stiamo facendo finché la somma è minore di 10, quindi quando la somma arriva a 10 o supera il 10 mi fermo e quindi vediamo nell'output del programma che quando i vale 1 la somma vale 1, quando i vale 2 la somma vale 3, cioè 1 più 2 quando i vale 2 la somma vale 6, cioè il 3 di prima più il 3 di I attuale fa 6, quando i vale 4 la somma vale 6 più 4, 10, e poi non stampa più nulla perché la condizione total minore di 10 è diventata falsa. Quindi se lo dovessimo dire in una parola, stiamo dicendo eh, il, il, il, il programma, calcola la somma dei primi numeri naturali fino, al valore, fino a quando il valore di questa somma vale 10 poi un dettaglio questa print se la, se la vedete è messa rientrata rispetto al while questo vuol dire che la stampa di i e di total viene fatta, infatti lo vediamo qua ad ogni singola iterazione quindi mi stampa tutti i valori che sta calcolando intermedi. Se io volessi che mi stampasse solamente, mi stampasse solamente il risultato, quindi solamente l'ultima riga, basterebbe che questa print fosse non rientrata, ma allineata a sinistra. Allora a questo punto la metto fuori dal ciclo, no? una solita regola per cui il blocco finisce quando l'indentazione, quando il rientro, diciamo così, viene, eh, viene ridotto. Ok? Um... Alla domanda di Filippo rispondo sì. Eh, la, lui mi chiede se nei flowchart il while si se rappresenta sempre con il rombo, sì, lo, lo vedete qua. Eh, sia in questa slide numero 7 che rappresenta un, un ciclo eh, while, sia nella slide numero 5 che rappresenta il caso generale. Quindi è sempre un rombo, ma con la differenza che a un certo punto c'è un ramo che ritorna indietro. Okay? Quindi non è tanto il rombo ma è come lo uso, cioè cosa ci sta intorno. Ok, questo era il nostro primo programmino. Il secondo, il secondo, gli altri sono sbagliati, quindi cerchiamo di capire perché. Cosa fa il secondo? Allora, il secondo parte in modo simile, ma a un certo punto qui c'è un meno 1 anziché un più 1. Tra l'altro non è anche meno i, meno 1, vabbè. Allora, cosa succede? Succede che normalmente la variabile i evolve esattamente come prima, perché nessuno l'ha cambiata. Quindi conterà 0, 1, 2, 3, 4, 5. Il totale parte da 0 e poi comincia a decrementarsi. Tra l'altro questo è sbagliato nel libro, perché questo qui, 1, un 1, meno 3, meno 10, dovrebbe essere meno i. Eh? Col meno 1 non fa la stessa cosa, col meno 1 farebbe ehm, meno 1, meno 2, meno 3, meno 4, meno 5, meno 6. Quindi c'è un errore di stampa sul libro, questo l'abbiamo presa dal libro, tale quale. Eh, adesso poi lo correggeremo sulle slide, me ne sono accorto adesso. Ma la cosa importante è che questo total parte da zero e si decrementa. Quindi questa condizione total minore di 10, che inizialmente è falsa, fa sarà falsa per sempre. Perché se vale 0 e poi si decrementa, si decrementa, si decrementa, continuerà a vita a essere minore di 10, per sempre. Non ci sarà mai nessun modo affinché questo possa diventare maggiore di 10, okay? o maggiore o uguale a 10. Quindi questa, questa condizione è sempre vera, sempre true. E questo è, è un male, è un male perché significa che questo ciclo non terminerà mai, il nostro programma girerà all'infinito e non usciremo mai a fermarlo. Se vi capita, sulla tastiera schiacciate CTRL-C per interrompere il programma, oppure se siete nel, dentro PyCharm c'è il quadratino rosso che lo uccide per voi, perché altrimenti lui va avanti diciamo, all'infinito, vi serve per trasformare il computer in una stufetta perché se va avanti così scalda ehm, okay? quindi questo è un caso semplice di un errore banale un segno più è diventato un meno anzi un segno, sì, un segno più è diventato un meno che però fa sì che l'iterazione non termini mai il motivo vero per cui l'iterazione non termina è che la condizione non diventerà mai falsa ehm, terzo esempio terzo esempio è anche questo sbagliato, dove l'errore è qui, total minore di 0. Qui abbiamo confuso il valore iniziale col valore finale, in un certo senso. E quindi ci stiamo chiedendo, erroneamente, anziché total minore di 10, se è total è minore di 0. In questo caso il resto del codice, che qui ci sia il meno, che ci sia il più, non cambia niente, perché... In questo codice non entriamo mai, non entriamo mai perché alla prima iterazione total valeva 0 come valore iniziale, 0 è minore di 0, no, e quindi non entra mai nell'iterazione, non fa manco una volta il ciclo, il corpo del ciclo e quindi questa print non la farà mai neanche una volta. Quindi questo qui per errore abbiamo messo una condizione, abbiamo sbagliato la condizione iniziale e l'effetto è che non entra mai nel ciclo. Quindi facciamo attenzione sia all'incremento sia all'avvio alla, alla, all effettivamente del ciclo. Eh, Lorenzo mi chiede di, eh, di ripetere come fermiamo un programma con di solito CTRL-C. No, proviamo a farlo. Eh, noi abbiamo il nostro esempietto di prima. Eh, se io scrivessi numero di volte minore o uguale a numero, se io scrivessi numero di volte maggiore o uguale a 0, che è ovviamente sbagliato ok perché sarà sempre maggiore o uguale a 0, lo parto da 1 e poi lo incremento, figuriamoci, il programma parte e quando arriviamo a qualche cento milioni di tom eh, ci stufiamo. Allora, se siamo dentro PyCharm, il quadratino ro rosso mi stoppa il programma. Oppure normalmente dentro la console, e questo vale anche in altri tipi di console, premiamo la combinazione di tasti CTRL-C, che però a volte è un po' lenta a recepire, e CTRL-C di solito interrompe il programma all'interno di una console. Però dentro il debug, la cosa più, dentro il PyCharm, la cosa più semplice è, è anche, dentro, anche su mh, REPL, cioè il tastino RUN, dentro, mentre il programma di esecuzione diventa STOP, quindi ci permette di interrompere brutalmente il programma Dopo, dopo un milione di tom guardate come, in fretta, come girano in fretta i numeri quando non siamo noi a doverli calcolare a mano eh, ok altri casi malati altri tipi di errori dunque vediamo quest'altro cosa c'è che va male il eh, uguale a 0, total uguale a 0 il total maggiore uguale a 10 ah, eccolo qua già subito Uh, total maggiore o uguale a 10 di nuovo la condizione è falsa in partenza quindi è lo stesso tipo di errore di prima dove prima avevo messo una condizione falsa in partenza dove il minore era giusto ma lo 0 era sbagliato in questo secondo caso il 10 è giusto ma il maggiore o uguale è sbagliato è sbagliato il verso della disuguaglianza e quindi non riuscirà mai a entrare in questo ciclo eh, oppure qui c'è la combinazione dei precedenti dove eh, ovviamente eh, il programma non termina mai di nuovo perché abbiamo messo un maggiore uguale anziché un minore uguale e partendo da zero e incrementandolo eh, se era già maggiore all'inizio lo rimarrà per sempre e quindi il programma anche qua non termina mai quindi, sono tutti, diciamo così, cicli in qualche modo governati da un contatore e da un accumulatore, cioè un valore che si accumula e si somma, bisogna sempre fare attenzione mentalmente ricordarci, questa variabile si incrementa, questa si decrementa e quindi la condizione inizia vera e deve diventare falsa. Okay? Sono disequazioni che iniziano di solito con un buon margine e poi il margine si restringe via via perché la variabile diventa sempre più vicina al limite, fino a quando a un certo punto non lo supera e la condizione deve diventare falsa. Eh, e quindi questo porta diciamo a una, eh, una casistica di, di errori comuni da cui dobbiamo fare attenzione no? dobbiamo guardarci, dobbiamo eh, evitare no? di, di, di incapparci eh, ad esempio qua mi dice quale di queste due versioni è giusta? allora vediamo che sono la stessa cosa l'unica differenza è questa disuguaglianza, una in un caso è maggiore uguale, nell'altro caso è minore, anche senza sapere cosa fa il programma eh, allora nel caso qui ci facciamo guidare anche un po' dalla sintassi, target scritto così sembra una costante, quindi facciamo finta che non cambi, anzi dentro il ciclo non cambia perché nessuno l'ha cambiata bal sarà per balance probabilmente, invece cambia dentro il ciclo quindi un ciclo governato da una condizione maggiore uguale è un ciclo nel quale si presume che la variabile di controllo, in questo caso balance, ho chiamata variabile di controllo, scusate, la definizione che hanno dato prima, è la variabile il cui valore può controllare la condizione. Questo maggiore uguale va bene nel caso in cui la variabile di controllo decresca. E quest'altra versione, col minore, è adatta al caso in cui la variabile balance sia una variabile che dentro le iterazioni cresca, in qualche modo, non necessariamente lineare, ma cresca, perché se cresce ho la speranza che prima o poi quel minore non sia più valido, così come se decresce ho la speranza che prima o poi questo maggiore non fosse valido. Quindi, eh, se così non fosse... Quindi se Balance fosse crescente nel caso di sinistra, il ciclo non termina mai. Così come se Balance fosse decrescente nel ciclo di destra, il ciclo non termina mai. Allora, in questo caso, eh, nel nostro esempio, Balance è crescente o decrescente? Eh, dipende dal segno di Rate. Quindi questo, noi pensiamo, speriamo che mettendo i soldi in banca, questi in qualche modo... Eh, aumentino e quindi questo va bene se rate è positivo allora balance cresce e allora va bene la versione di destra se malauguratamente rate fosse negativo eh, allora stiamo perdendo soldi di anno in anno vabbè ma poi dipende chiaramente da che cosa sta calcolando questo algoritmo e avrebbe senso fermarci quando il balance è in Uh, diventa inferiore, quindi non è più superiore a un certo livello diciamo così, di minimo al di sotto del quale non voglio più giocare o non voglio più diciamo così, accettare di perdere o quello che sia Ok, quindi non è sempre evidente qui non c'è scritto da nessuna parte se balance cresce o non cresce noi stiamo usando degli indizi il maggiore va bene se sto scendendo perché ho identificato diciamo un livello minimo che quando viene incontrato fa fermare a destra invece se ho il minore, sto identificando un livello massimo, ehm, superato il quale fermo l'iterazione. Poi se cresce o non cresce, sarò io programmatore a sapere se il mio rate è positivo o negativo e quindi eh, che tipo di ciclo usare. Hm? Non c'è scritto qua, sono io che lo devo capire o costruire quando costruisco il programma. Um, questo è un errore più facile ma anche più subdolo Vabbè, allora, qui è facile perché nel titolo c'è scritto cicli infiniti e quindi sappiamo già cosa andare a cercare però uh, che cosa succede in questa istruzione, in questo frammento di codice è semplicemente ci siamo dimenticati un pezzo perché vedete che balance minor, uh, minore di target incremento gli anni, calcolo di interesse eccetera eccetera, mi sono dimenticato di incrementare il balance. È una allora, dimenticanza, come fare un ciclo su i e dimenticare di incrementare i. E, allora, in questo caso, non, non è per motivi strani il segno è di, è del tasso di interesse negativo o altro, ma semplicemente ho dimenticato un'istruzione, ho dimenticato di aggiornare la variabile di controllo. Quindi la variabile che è l'unica che mi può fare uscire dal ciclo, non l'avevo modificata, non l'avevo aggiornata. E allora questo ovviamente mi portava un ciclo infinito e quindi un ciclo non, non utile mm? eh, altri errori altri errori comuni e questi sono categorie di errori che sono frequentissimi non solamente nei cicli ma in metà dei costrutti informatici i cosiddetti errori off by one cioè sbaglio di uno sbaglio di uno in più o sbaglio di uno in meno mm? Eh, cioè se devo fare 5 iterazioni ne faccio 6 oppure ne faccio 4 perché? ma di solito perché ho sbagliato o, o ho sbagliato a inizializzare un, un valore, un contatore oppure ho sbagliato a controllare la fine allora noi sappiamo che eh, conosciamo questi due metodi no? partire da 0 e usare il minore incrementando di 1 ogni volta oppure partire da 1 e usare il minore uguale per contare le iterazioni. Quindi in questo caso siamo sicuri di fare il numero giusto di iterazioni. Eh, però in generale in problemi generali dobbiamo aspettarci, immaginate non so, di dover che ne so, contare quante volte in una stringa c'è eh, uno spazio. E allora potete fare un'iterazione che va a prendere un carattere per volta, però dobbiamo ricordarci di prendere anche il primo e anche l'ultimo carattere, non dimenticarci il primo, non dimenticarci l'ultimo e cose di questo genere. Adesso poi faremo chiaramente parecchi esempi no? per riuscire un po' a mettere in pratica queste cose. Eh. Però il fatto che diciamo, sia molto frequente sbagliare di uno, quindi farne uno di tro troppo o uno troppo poco, ci ricorda semplicemente che quando imposto un ciclo il 90% dell'attenzione è sul corpo del ciclo, cioè cosa devo fare effettivamente davvero. Ma non devo dimenticarmi di chiedermi sempre queste due cose. Ma la prima volta quali sono i valori giusti delle variabili, li ho inizializzati bene, la prima volta che eseguo il ciclo chiaramente, e l'ultima volta, l'ultima iterazione con quali valori viene fatta? qual è l'ultimo valore della variabile di controllo che, che fa sì che l'esecuzione venga ancora fatta e invece il primo valore che fa sì che l'esecuzione non venga più fatta. Ecco, questo è il caso iniziale e caso finale dobbiamo ogni volta pensarlo esplicitamente per essere sicuri di non cadere in questo tipo di errorini. Um, e poi ovviamente non tutti i cicli sono cicli controllati da un contatore puro o da un, eh, un evento puro, una condizione pura. E qui rispondo a una domanda che mi l'ha già fatto eh, forse mezz'ora fa Angel, che mi diceva ma io nella condizione di un while posso mettere anche una condizione più complicata, più articolata? Eh, sì. Così come nella if potevo mettere combinazioni complicate usando ovviamente i connettivi logici, no? gli operatori booleani and or e not, lo posso fare anche nelle istruzioni eh, while. Ovunque ci sia una condizione, questa condizione può essere complicata a piacere, dove il limite massimo della complicazione è la mia capacità di scriverla o di comprenderla, non è la capacità del computer di elaborarla. Quindi vediamo ad esempio cosa fanno questi, eh, questi signori. Hanno scritto un programmino che dice count uguale 0, ok uguale a 3, cerchiamo di capire cosa fa, no? Così capendo un po' di esercizi scritti da altri, magari ci impratichiamo su quelli che dovremmo scrivere noi. Why count meno 10 and OK? Eh, leggi un numero, allora questo è facile, prende un numero e lo leggi dentro A un numero intero. Poi si chiede se A uguale 0, a mette OK a falso. Poi stampa il numero e poi incrementa il contatore allora cosa fa questo ciclo? non leggete questo ve eh. lo cancello così non leggete eh, cosa fa? allora lui arriva poi possiamo, possiamo provare a eseguirlo ma prima proviamo a diciamo così, leggerlo riga, riga per riga count parte da 0 quindi la condizione count minore di 0 con minore di 10 perdone, è sicuramente vera bene entriamo nel ciclo entriamo purché ok, attenzione che qui c'è un end purché ok sia essa una variabile vera in questo caso ok è una variabile booleana e l'abbiamo inizializzata a vera bene quindi abbiamo un end di due condizioni la prima è vera, la seconda è vera e quindi entriamo nel ciclo qual è la logica di queste condizioni? e beh, avendo un end come condizione di ciclo noi possiamo uscire per due motivi termina quando count uguale 10 esce. Ma anche quando ok uguale false esce. No, visto che un AND è soddisfatto solo se le sue due metà e se i suoi due operandi sono entrambi veri, se uno solo dei due cade diventa falso, allora la condizione nel suo complesso diventa falsa e io esco dal while. Allora, per far diventare falso il primo pezzo basta che counter aggiunga 10. Io ho scritto uguale, ma in realtà potrebbe anche essere maggiore. In realtà io al maggiore non, non arrivo. Non arrivo al maggiore, eh, perché partendo da 0, incrementando di 1, a un certo punto arrivo prima al 10 che non all'11. Quindi la, il caso in cui viene invalidata la condizione, che diventa falsa, è quello del 10. Ma oppure. Eh, anche se la seconda metà, il secondo operando, l'ok okay diventa falso, inizia vero, ma poi potrebbe diventare falso e, ehm, e quindi mi fa uscire. Qual è, e eh, vabbè, qui abbiamo letto una riga, ma poi dobbiamo capire il significato. Cosa vuol dire che count uguale a 10? Vuol dire che ho letto 10 numeri, letto 10 numeri. Non cercate di leggere perché scrivo male, ma lo dico a voce alta mentre lo scrivo. Quindi ho già letto 10 numeri, quindi mi fermo. Vuol dire che questo programma è fatto per leggere 10 numeri e ciascuna, per ciascuna iterazione eh, ho stampato A. Siamo sicuri che ho letto 10 numeri? Beh sì, perché verifico che il, il contatore lo incremento di 1 ogni volta. No? Verifichiamo che nessuno non ci abbia fatto uno scherzetto strano che il contatore me, me lo incrementi di 7 o di 3,4. Eh? Ma lo incrementa di 1 e quindi effettivamente parte da 0 e diventerà 1, 2, 3, 4, 5. Sarà il classico ciclo che conta partire, partire, partendo da 0, incrementandosi di 1 e eh, verifica col minore no, la condizione di uscita. Quindi il classico ciclo controllato da un contatore che va fino a 10. E questo è facile. E quando, è invece, quando si verifica invece il caso ok uguale falso? E che cos'è ok? Ok, quello è falso, lo vediamo dal codice, ok, nasce vero, quindi alla fine è una variabile come l'abbiamo chiamata flag, no? Bandierina, indicatore. La bandierina, l'indicatore parte vero e finché è vero mi dà il permesso di rimanere nel ciclo. End ok. Quando quell'indicatore diventa falso, la bandierina si abbassa, allora mi sta dicendo esci subito dal ciclo, non ti do più il permesso di rimanere nel ciclo. Anche se count è ancora piccolo, anche se count non ha raggiunto il 10, tu devi uscire, perché la condizione che ti pongo qua è diventata falsa. And, ok. Ok è falso, and, falso, mi dà falso, indipendentemente dal valore di count. E quando è che metto la bandierina giù? Perché la bandierina non è che scende da sola. La bandierina l'abbasso, il flag lo metto a falso, qui, sotto questa condizione. If a uguale 0. Quindi, ok, uguale, falso, quando esce, quando? Quando l'ultimo numero letto, l'ultimo numero letto, letto dall'utente, è, era, scusate, 0. Cioè, questo programma fa sì che l'utente possa inserire 10 numeri e me li stampa, vabbè, fa una cosa inutile e me li stampa. Ma se per caso io inserisco uno 0, termina prima. Cioè se io volevo stampare solamente tre numeri, 7, 14, 21, e non, stampare, non inserirne 10, io scriverò 7, 14, 21, 0. Quando inserisco lo 0, lui capisce, capisce niente, lui esegue, cioè il programmatore ci ha pensato, e ha messo questo controllo che mi dice, se l'utente ha inserito uno 0, mettiamo il flag a falso. Questo flag a falso fa sì che la prossima iterazione la condizione while diventi falsa e il ciclo si interrompe prematuramente. Quindi questo ciclo è controllato simultaneamente da un contatore che conta 10 iterazioni e da un evento no, la condizione che l'input in questo caso fosse 0, non input o input. Okay? quindi in questo caso abbiamo combinato no? due tipologie di cicli inserisci dei valori fino a quando l'utente inserisce 0 e questo andrebbe avanti all'infinito finché inserisco massimo inserisco un, uno 0 ma finché continuo a mettere, immettere dati diversi da 0 lui andrebbe sempre avanti e l'altro invece è e, e, inserisci 10 valori li ho combinati dicendo inserisci al massimo 10 valori ma se per caso trovi uno 0 ti fermi prima ehm Ok, vengo ai vostri commenti. Eh, Simone mi chiede, ma il ciclo inizia quando abbiamo inserito l'input? Allora, il ciclo tecnicamente inizia sull'istruzione sull successiva al while, quindi il corpo del ciclo, scusate questa riga qua è venuta malissimo, il corpo del ciclo è costituito da queste istruzioni rientrate. Quindi il ciclo inizia con questa istruzione qua, int input di number, che fa parte del ciclo. Il while è la riga di controllo del ciclo, ma il corpo del ciclo è ciò che è rientrato. Emanuele dice: Attenzione che però così stai stampando anche lo zero. È vero, è vero, nel senso che eh, se l'utente inserisce 0, io scriverò che il numero 7, il settimo numero che ho inserito è uguale a 0. Questo dipende se lo voglio o no se per me 0 era un valore particolare che mi voleva dire smetti, basta, ho finito magari non lo voglio vedere stampato così come è scritto il codice stampa comunque anche lo 0 se io non lo volessi vedere stampato questa print, giustamente come dite voi andrebbe allineata qui dentro la if no scusate, dentro un else quindi la stampo solo se a era diverso da 0 e quindi questo era un problema nel caso in cui volessimo non mostrare quel valore poi se volete ci giochiamo e lo proviamo a scrivere insieme l'altra preoccupazione quella di Melissa invece non non mi preoccupa più di tanto perché Melissa mi dice eh bravo però anche se è falso tu comunque lo incrementi non ho capito male quello che dici tu, fa lo stesso, lo dico una cosa io diversa, anche se prima ci siamo preoccupati di questa print eh, che dice stampiamo questo valore di A anche quando l'A vale 0 e per noi lo 0 è un valore che non è valido e quindi magari mettiamo un else in modo che non venga stampato, poi lo facciamo sul codice. Qualcun altro potrebbe dire, ma anche count lo stiamo incrementando quando non dovremmo incrementarlo perché quel valore è un valore non valido. Devo dire che non me ne frega niente perché count, sia che lo incrementi che non lo incrementi, quando, dopo che ho inserito uno zero, comunque esco dal ciclo, quindi quella è una variabile che può essere incrementata o no, ma tanto alla fine esco dal ciclo, quanto valesse quella variabile devo dire che non me ne frega più di tanto, perché tanto sono uscito dal ciclo e non mi serve più controllare bene il suo valore affinché la variabile controlli il ciclo. Um, Jacopo chiede ma se scrivo ok uguale false e vengono eseguiti i print successivi? Certo, sicuramente. Non c'è teletrasporto. Uh, è vero che qui c'è un end ok, ma questa condizione viene verificata solo quando l'esecuzione torna all'istruzione while. Quindi se a metà del ciclo, come qua, abbiamo messo ok uguale false, va bene l'abbiamo messo una variabile a zero. Poi l'iterazione finisce con calma tutte le istruzioni del corpo del ciclo, quando arriva l'ultima istruzione, torna su e va a vedere di nuovo quanto vale ok. Quindi l'iterazione non viene interrotta brutalmente a metà solo perché ho messo ok uguale false e lui si ricorda che l'ok okay era una condizione del ciclo while. Non fa nessun tipo di ragionamento di questo genere. Ho messo ok uguale falso quando lui andrà a ricontrollare questo valore lo troverà falso e quindi uscirà dal ciclo. Qui non è istantaneo il fatto che ho messo che è uguale a false e quindi non faccio più le istruzioni dopo. Sì, sì che le faccio. Queste istruzioni sono fuori dall'if ma dentro il while. Quindi le faccio fuori dall'if sempre in ogni caso, sia che l'if sia vera che falsa perché sono fuori e le faccio ancora per completamento dell'iterazione corrente perché sono comunque dentro il corpo del while. Quindi se vogliamo possiamo provare eh, interattivamente, così giochiamo sulle varie varianti no? Questi, a trascrivere questo esercizio, eh, leggi 10, chiamiamolo, no? in cui dicevamo che così copio le stesse variabili, count uguale a 0, ok uguale true e poi while count minore di 10, and ok, eh, che cosa faccio? A uguale input di numero int, convertito in intero, if A uguale 0, eh, ok uguale false, Poi in ogni caso, eh, print f numero count più 1 uguale a count uguale a count più 1. Okay? Ehm, e lo eseguiamo, quindi proviamo a inserire dei numeri inserisco un po' di 3 un po' di 4 e lui mi stampa ogni volta numero 1, cioè il primo numero che ho inserito è un 3, il secondo numero che ho inserito è un 3 e così via e se tutto va bene, quando ne avrò inseriti 10 dopo che ho inserito il decimo numero me lo stampa e il programma finisce, termina ma se io lo eseguissi nuovamente e dopo, dopo i primi numeri Inserissi uno zero, il programma termina lo stesso, prima, prima perché termina per quest'altra metà condizione, ok, uguale uguale a zero. Okay. Um, giustamente mi fanno notare, e conviene ribadirlo sempre, che quando io faccio un confronto ho usato il doppio uguale, non l'uguale singolo. L uguale singolo sarebbe un errore. Vedete che me lo viene anche per fortuna segnalato da Python, no? a differenza di altri linguaggi di programmazione dove l'errore rimane e se non me ne accorgo il programma sbaglia brutalmente in Python è un errore di sintassi di usare l'uguale singolo l'uguale singolo è per assegnare un nuovo valore il doppio uguale per fare un confronto okay? confronto se a vale 0, non sto mettendo a a 0 il count più 1 sappiamo già che cosa vuol dire perché qualcuno ha messo più 1 ma per stampare i numeri come 1, 2, 3 in formato umano, non in formato informatico perché in realtà noi qua stiamo normalmente contando da zero quello che avevamo notato nella slide è no? che questa print qua viene fatta anche quando il numero era zero, potrebbe essere brutto, allora noi possiamo decidere che questa print la facciamo solo se il dato non era zero e quindi possiamo condizionarla ad esempio da un else e rientrarla qua dentro quindi in questo caso se io inserisco dei valori, poi inserisco 0, il programma finisce ma non mi stampa più il numero 3 uguale 0. Perché effettivamente abbiamo notato che era inutile o antiestetico. Combiniamo tranquillamente while e if annidandoli a piacere, eh, quanto ci serve, non c'è nessun problema. Dentro un while ci può stare un if, dentro un if ci può stare un while, dentro un if ci può stare un altro if e dentro un while ci può stare un altro while non c'è nessun limite, non c'è nessuna eh, difficoltà, se non la difficoltà nostra, come sempre, di programmatore, di riuscire a capire cosa stiamo facendo, cosa stiamo scrivendo. Mm. Eh, ci può aiutare a capire meglio, soprattutto all'inizio, cosa fanno dei cicli? Eh, sicuramente eseguire passo passo col debugger, tra l'altro PyCharm è diciamo così, abbastanza buono come debugger, ci fa vedere esattamente i valori delle variabili, ci fa vedere quali righe vengono eseguite e quali righe vengono saltate, e quindi ci aiuta parecchio eh, a capire, a ragionare su che cosa sta succedendo. Quindi se avete un dubbio, ma cosa succede qua, provatelo, eh, come abbiamo fatto adesso più volte. Fate un programmino di tre righe, cinque righe, e vediamo cosa succede. Okay? Eh, provandolo, ci, diciamo, interiorizziamo meglio il funzionamento dei cicli, e la volta successiva, quando vediamo scritto il codice, capiamo prima, no, più facilmente al volo, cosa succede in realtà. Ma L'altra metodica, invece, è proprio una metodica manuale. Ehm, prendiamo un foglio di carta, che adesso qua sulle slide è diciamo così, schematizzato da questa cosa qua azzurrina, e, e proviamo a scrivere i valori che assumono le variabili del ciclo ad ogni iterazione in un programma sequenziale dove non ci sono dei cicli ogni variabile ha un valore poi ogni tanto la modifico ma non tanto spesso all'interno di un ciclo le stesse variabili vengono modificate più e più volte il contatore ogni volta si incrementa il totale ogni volta si somma e così via e quindi è importante avere chiaro in mente qual è la trasformazione che queste variabili assumono ogni volta che attraverso il ciclo quindi noi iniziamo ogni iterazione del ciclo con un valore delle variabili poi eseguendo l'istruzione del ciclo questi valori vengono modificati e alla fine del ciclo saranno diversi i valori che hanno le variabili alla fine di un'iterazione sono gli stessi ovviamente che avranno all'inizio dell'iterazione successiva subito dopo ovviamente se la condizione di iterazione è ancora vera e quindi l'iterazione successiva verrà fatta allora un modo per visualizzare questo visto che le variabili cambiano più volte e è è quello proprio di fare una tabellina. Io vado a fare una tabellina in cui ci sono le colonne che rappresentano le variabili usate dentro il ciclo. Quindi qua non sappiamo ancora cosa fa questa, questo frammento di codice, cerchiamo di eseguirlo, cerchiamo di, di nuovo non leggete qua perché ve lo dice, eh, cerchiamo di eseguirlo e cerchiamo di capire eh, co come funziona. Allora qui inizializza le variabili, n è totale, e qua dentro... Calcola, usa tre variabili che sono digit, total e n. E alla fine stampa total. Quindi sappiamo che questo frammento di programma ha come scopo quello di, di, di calcolare un valore che si chiama total. Come lo calcola? Uguale well, n è maggiore di 0, n è un numerone, quindi inizialmente è maggiore di 0. E allora ci scriviamo qua sulla prima riga, qui abbiamo messo tante colonne quante sono le variabili gestite all'interno del ciclo, che il ciclo modifica e come faccio a sapere quali sono quelle che il ciclo modifica, quelle che stanno a sinistra dell'uguale e mi scrivo sulla prima riga il valore che assumono queste variabili prima dell'inizio del ciclo quindi il valore iniziale il valore inizializzato, già subito mi accorgo che digit non è stato inizializzato, vediamo se è un problema o se non è un problema ma le altre sono state inizializzate rispettivamente a 1729 e a 0. Poi entro nel ciclo, chiaramente mi chiedo, è n maggiore di 0? Sì, è la condizione in questo caso, è n maggiore di 0, e quindi eseguo la prima iterazione. Vado avanti riga per riga e man mano che vado avanti, tutte le volte che viene assegnato un valore a una di queste variabili, lo trascrivo nella casella corrispondente. E quindi... Digit uguale n modulo 10. N è 1729, quindi digit varrà 9. Il resto della divisione di 1729 diviso 10, 1729 diviso 10, farà 172 col resto di 9. E quindi 9. E nella casella ci metterò 9 digit. Poi subito dopo eseguo total uguale total più digit quindi total valeva 0, adesso in questa iterazione, dopo questa iterazione, varrà 0 più 9, e quindi 9. E la riga dopo, n uguale n divisione intera per 10, ricordiamo il doppio slash fa la divisione intera, mi darà 172. 172 che ho scritto qua eh, quindi alla, alla fine della seconda iterazione avremo n, della prima, guarda, perdone, della prima iterazione, iterazione avremo n uguale a 172 total uguale 9 digit uguale 9 torniamo su e chiediamo al while devo fare un'iterazione successiva? n è ancora maggiore di 0? sì, e allora andiamo avanti quindi la seconda iterazione sarà fatta a partire da valori iniziali che sono 172, 9, 9. i valori iniziali della seconda iterazione alto non sono che non i valori finali della prima iterazione che abbiamo appena calcolato e quindi andiamo avanti uh, digit uguale n modulo 10 172, 2 total uguale total più digit quindi total valeva 9 più 2, 11 n uguale a n diviso l'intera 10. 172 diventa 17. E vado avanti così. Quindi ho questa tabella in cui la prima riga rappresenta i valori iniziali. Le righe successive rappresentano i valori calcolati al termine della prima iterazione, ossia all'inizio della seconda, al termine della seconda iterazione, ossia all'inizio della terza, e così via. E quindi riesco in modo anche ordinato no, a Tenere traccia, per quello si chiama hand tracing dei cicli, no? Tenere traccia a mano di cosa succede dentro un ciclo. Quindi se avete difficoltà a capire come funziona un, un, cioè un certo meccanismo, questo è un modo eh, molto ordinato, molto diciamo, sistematico per riuscire a, ehm, a, a capire cosa succede e a simulare a mano già l'esecuzione del ciclo. Quindi la possiamo scrivere in Python e farla eseguire al debugger oppure scrivere a mano così capiamo bene eh, il i vari, I vari passaggi. Eh, la variabile digit di cui mi state chiedendo in chat è una variabile. Finora, attenzione, finora non abbiamo ancora detto cosa fa questo programma. L'abbiamo eseguito riga per riga chiedendoci quali sono i numeri che vengono calcolati. Allora, la variabile digit ogni, ad ogni iterazione prende il valore n modulo 10, il resto della divisione di n per 10. Ok? che detto in altre parole è la cifra delle unità di n se n era 1100, 1729 le unità sono 9 se è 172 le unità sono 2 ok? Questa cosa qua ditela al vostro prof di analisi che non lo sapete e se non lo sapete no sto scherzando um, quindi ogni volta faccio la divisione per 10 e prendo il resto in pratica, poiché è 10, il numero per cui sto dividendo, sto separando, estraendo la cifra delle unità. Okay? Eh, ma il sapere cosa stiamo facendo mh, in questo momento per questa operazione qua di scrittura dei numeri nella tabellina non ci serve. Ogni volta vado avanti ancora, quindi alla fine di questa iterazione ho fatto la prima iterazione, ho fatto la seconda. 17 è ancora maggiore di 0? Sì. E quindi farò ancora quella dopo. A quella dopo parto con n uguale 17, digit uguale 17 modulo 10, cioè 7, total uguale 11 più 7 fa 18, n uguale n divisione 10, quindi 17 diviso 10 fa 1. Devo ancora fare un'altra iterazione? Certo, perché? perché n è maggiore di 0 e n vale 1 quindi è maggiore di 0 e quindi farò ancora un'ulteriore iterazione i cui valori iniziali saranno 1, 18 e 7, digit uguale n che in questo caso vale 1, modulo 10 fa 1, total uguale 18 più 1 19 e finalmente n sarà n che valeva 1 diviso 10 che fa 0. Ecco, A questo punto n è diventato 0 e quindi la condizione while n è maggiore di 0 è falsa, finalmente diventa falsa e allora usciamo dal ciclo e stampiamo il totale che è il valore che assume la variabile total al termine dell'ultima iterazione. Uh, due osservazioni, la prima è, ma questo ciclo complicato, siamo sicuri che termini prima o poi? Eh, io sono sicuro che termini, sì, perché parto con un valore di n, ogni volta lo divido per 10 e mi chiedo quando è maggiore di 0, divisione intera per 10, e mi chiedo quando è maggiore di 0. Cioè se prendo un numero grande quanto voglio e lo divido ripetutamente per 10, prendendo ogni volta la parte intera, prima o poi arriva a zero. Non potrà rimanere sempre maggiore di zero, no? perché la divisione prima o poi diventa minore di 1 e prendendo la parte intera diventa uguale a zero. Quindi è un modo un po' strano, non sto incrementando un contatore, sto ogni volta dimezzando, cioè, diciamo così, è una, è una, una successione esponenziale, no? questa qua che subisce n, esponenziale negativa, mh? ogni volta divido per 10. Però di sicuro prima o poi mi fermo, quindi, questo ciclo while è un ciclo sano perché mi garantisce che prima o poi io mi, mi, mi possa fermare, posso fermare l'esecuzione. Prima osservazione. Seconda osservazione, eh, adesso abbiamo capito cosa fa questo programma. Ad ogni iterazione la variabile digit eh, assume il valore delle unità di n. Ma ad ogni iterazione il valore di n è uguale all'n di prima diviso per 10. Quindi in pratica la prima volta digit è il valore delle unità, la seconda volta è il valore delle unità del numero diviso per 10, cioè sono le decine. E la terza volta sarà le unità del numero diviso due volte per 10, cioè diviso per 100, ossia le centinaia. No? Vedete che questo numero n via via lo stiamo mangiando, morsicando da destra, togliendo dei pezzi, la verità è che 1629 lo stiamo separando nella cifra dell'unità 9 che mettiamo dentro digit e in ciò che resta 172, che sono i numeri rimanenti. Quindi via via stiamo staccando, con questa operazione modulo e divisione, stiamo staccando uno per volta le cifre dell'unità e le stiamo sommando tra di loro. Quindi questo 19 alla fine è la somma di 1 più 7 più 2 più 9, anzi scusate facciamo nell'ordine giusto, 9 più 2 più 7 più 1 e mi dà il totale 19 okay? quindi abbiamo scritto un ciclo che mi calcola la somma delle cifre decimali del numero fornito in partenza n um, Luca mi chiede ma perché non devi inizializzare anche le variabili digit così come hai fatto con le variabili n e la variabile total e perché è vero che questa variabile viene assegnata dentro il ciclo ma non, al, quando entro nel ciclo non mi serve nessun, non, uso mai, non uso mai nessun valore iniziale precedente della variabile digit stessa. Cioè vedete che ogni volta io la ricalcolo da zero, da zero la ricalcolo partendo da n. Quindi io quando arrivo al fondo qua, con un valore di digit, quando inizio l'iterazione successiva, il valore vecchio di digit, del giro prima, non viene mai usato. Cioè la cancello prima di leggerla in un certo senso, no? la ricalcolo da zero qui senza tener conto, perché non mi serve, del valore che aveva all'iterazione precedente. Quindi visto che all'interno di ogni iterazione la ricalcolo comunque da zero, non mi serve fare nulla di speciale per, per segnare un valore sensato alla prima iterazione, perché tanto viene sovrascritta. Quindi in questo caso una variabile di comodo, di parcheggio interna al ciclo, non è una variabile che controlla l'evoluzione del ciclo vero e proprio mm? eh, addirittura noi al posto capite che al posto di scrivere questa espressione avremmo potuto mettere benissimo qua n modulo 10 e la variabile digit non ci serviva perché alla fine del ciclo quando l'ho sommata qua dentro non mi serve più la butto via e al prossimo giro la ricalcolo di nuovo eh, da, da zero mm? quindi in questo caso non è necessario dargli un valore iniziale perché non verrebbe comunque mai usato Mentre invece total viene prima letto, poi ci sommo qualcosa e poi viene assegnato, viene aggiornato. n viene prima letto e poi aggiornato. Attenzione che l'istruzione di uguagliante, di assegnazione, prima calcola ciò che c'è al, alla, alla sua destra e poi lo mette nella variabile a sinistra. E quindi quando prima leggo e poi scrivo, quindi quando di fatto aggiorno una variabile, poiché prima lo leggo, devo chiedermi No, formi il problema della prima volta della prima iterazione quindi questa è una tecnica diciamo così, manuale che vi, vi, vi consiglio anche di, diciamo, di utilizzare eh, proprio per, per cercare di capire meglio sia eseguire in debug sia diciamo così, tracciare a mano i vari passaggi soprattutto quando c'è qualche un po' complicato vederselo a mano carta e penna aiuta sicuramente il ragionamento okay? quindi questo è se vogliamo le cose essenziali no, sui cicli controllati in un'istruzione WHILE, eh, questo è il, il, il mega riassunto di, di che cosa sono le condizioni, di che cosa sono diciamo, i punti a cui fare attenzione, valore iniziale, incremento, valore finale essenzialmente. Che siamo anche arrivati a un punto dell'orologio che ci può permettere di fare una pausa, quindi tutti questi diciamo, concetti su cui abbiamo lavorato, adesso poi proveremo a metterli in pratica in un po' di casi particolari, anche un pochino più complicati rispetto a questi esempi, esempi di tre righe che sono cioè, tutto sommato, diciamo così, fin troppo facili, no? ci danno quasi l'impressione che sia tutto banale. Ecco, eh, sapete che la, ogni volta che aggiungiamo un pezzettino la complessità aumenterà, quindi la complessità adesso eh, sarà data dalla combinazione dei cicli, cicli annidati uno dentro l'altro e, e combinazione tra cicli e condizionali, quindi cominciano a farsi le cose un pochino più interessanti. Quindi se non ci sono domande al volo in questo momento, io dichiarerei il solito momento di, di pausa.